Salve, siete ancora qua dalla settimana scorsa? Io sì Sempre con quel bicchiere in mano, ma no, cos'è oggi un misurino? <ride> oggi ho sono... parecchio sete quindi Facciamo prima le cose noiose ma importanti al santuario delle gambe della merda uh, Cioè leggiamo per esempio l'elmo del boia che ci è stato donato dopo aver uh, donato Gli escrementi, anzi no, la, la, le ceneri con gli escrementi che abbiamo trovato nell'ultima zona l'elmo di acciaio di Horace il muto la cosa importante di questo è che si dice che appartenesse a un boia corrotto ucciso e privato della sua matura ma ancora più importante è che Horace è uno dei due bambini fuggiti dalle grinfie di Alwitch chi sarà l'altro bambino o oh, bambina o oh, bambina asterisco anche se sì. non <SILENCIO> assumiamo i gender Traccia della tumultuosa semina che portò alla nascita delle creature note come i demoni. Scalina. I demoni. Ho letto vigili del fuoco, figli del fuoco. E beh, i vi famosi vigili del fuoco. Demoni, tutti demoni. Affidarono essere la propria essenza, e a poco dopo scomparvero. Gli uomini proseguirono in questo particolare rapporto con il fuoco. E ci lascia anche questa: il martello pesante del vecchio re. Risale all'antica Isalith ed è pervasa da ciò che resta della fiamma del caos, ma niente di particolarmente interessante, è un po' bff. lo spadone del giudizio. Brandito dal gran sacerdote, nella mano sinistra rappresenta il giudizio della luna, ma la magia che la permea ricorda più da vicino la vera stregoneria. Il colore blu, più scuro persino della luna più tetra, riflette la vera natura dello stregone, mentre l'altra spada è lo spadone profano che rappresenta la fiamma profanata di cui accenneremo oggi, perché stiamo per andare in quella zona, la, quella della prossima live. Quando era un giovane stregone, Sullivan scoprì la capitale profanata, spoiler, della prossima live, e l'inestinguibile fiamma che giace nelle tundre oltre i le fu posseduto da un'imbizione bruciante. Bene, andiamoci. Adesso affrontare un, uh, un avversario che ci dovrebbe invadere da queste parti, anche se non siamo online, perché siamo in forma di braccia, eccolo qua: Alva direttamente da Dark Souls 2, ma molto più cazzuto. Assistiamo a questo combattimento boring proprio. <ride> questo combattimento Boris Boris F4 Spa. F4 <ride> sul gioco proprio. Eccola qua, la Murakumo. Lo spodone ricurvo di Alva, cercatore di reglietti, forgiato in una terra orientale. Quest'arma richiede molta forza e destrezza. Alva non vide il termine della propria ricerca come nessun NPC in Dark Souls 2. 2. E finì per affezionarsi a quest'arma orrendamente deforme. Orrendamente. Oh Comunque questi sono terribili, eh. Guardateli. Io non so come fare a farli con l'arco. Andiamo. adesso fai tutto con l'arco? Da quando hai cominciato Demon Soul tutto con l'arco. Sei non diventato come Homer quando prende il porto d'armi. Danno poco. Bene, però almeno non veniamo decimati dalla loro abilità che è terrificevole. Una veste la smette? una veste da stregone certo mm. che un po' più giù questi cosi qui e sembrava che Vabbè. no no <ride> no no no comunque abbiamo preso una cosa interessante qua adesso sostenzito zitto che la leggo una stregoglia che rende più potente lo scudo magico Solo gli stregoni guerrieri a cui vengono affidati i compiti speciali possono utilizzare questa magia che garantisce agli scudi più piccoli la resistenza dell'acciaio. E cosa ci faceva qui? Questo stregone di cui abbiamo anche trovato le vesti. Eh? Ve lo siete mai chiesti nella vostra vita? Priva di domande importanti sul senso delle cose. Quella cosa che abbiamo appena ucciso adesso, che era appoggiata al muro senza farci alcun male, potete notare... Uh, chiave del vaso. Con le prossime che affronteremo che ha delle piccole allucce sulle spalle. Allora, qualcosa non vuol dire assolutamente nulla, perché boccaloni l'or. Oh. Guarda che colpo di reni per tirare su questa porta. Hai visto anche cosa c'era dentro? Uno di quei cosi draghettosi con una lama eh, potenziata dalla magia. e Infatti prima abbiamo trovato questo, una gemma semplice di titanita infusa. Viene apprezzata da coloro il cui sviluppo si è arrestato prematuramente. Sarà il caso anche di questi draghi prematuri? Usciamo dalla porta dell'evaso, invece. Ecco qua, guardate che bel panorama sulla capitale profugata, come si chiama? Bella questa capitale. Mm? E recuperiamo questo l'anello del drago ruggente. Del drago ruggero. <ride> giro di prezevolo. Anello speciale donato a chi veniva considerato degno di affrontare un viaggio di ricerca a V-Name, padre della sovraneria, il sigillo rappresenta un drago eterno, come è appropriato per la scuola del drago. Vabbè, sti cazzi. Adesso puliamo l'area qua, e dopo vi mostro una cosa molto interessante. Sì. Ecco qua è bellissimo, qua sono dei tunnel attraverso i quali buttavano roba da mangiare. Alta tecnologia? Mm -mm, medievale. Ha ah, il gigante che si intravede. Oh, veloci, veloci. Ma io mi chiedo, perché costruire un ponte tipo questo, se lì c'è un gigante tipo quello? Cioè, il senso dell'architettura, della gestione di queste cose... Eh, sì, Ale. Sì. Sì, cosa? Allora, ignoriamo il Mimic, prendiamo l'oggetto, chiave della vecchia cella, e torniamo subito indietro perché vedete cos'è appena apparso. Che bello. Non tanto, in realtà. Molto pericoloso. Della cella più antica della prigione di Iritil, il primo prigioniero fu un gigante solitario le celle per gli uomini vennero costruite sui piedi ed è quello che possiamo trovare qua sotto le montagne le dolomiti La ragazzi ah, no. pietra del torso di drago pietra pervasa del potere dei draghi eterni usata in riti segreti dagli attoratori dei draghi ci chiedavamo qualche puntata fa se esistesse ancora questa covenant conferisce il torso di un drago per emettere il ruggito terribile non lo faremo mai Sin dall'antichità l'adorazione dei draghi è stata appannaggio dei guerrieri. Si dice che durante la meditazione essi siano in grado di vedere la vetta dell'arcidrago e persino sentire il rumore lontano di una grande campana sulla cima. Ed è forse quello che stava facendo questo non morto che ha usato la pietra del torso del drago per trasformarsi oh. parzialmente. Ho sentito arcidrago. Vai con la battuta. No, no, mi fermo. <ride> <ride> Del fulmine. Si dice che questo miracolo venisse utilizzato da un ammazzadraghi dell'era degli dei. Probabilmente, perché poi da qua si poteva arrivare a un luogo dove ci sono i draghi. Eh. degli ammazzadraghi restano ormai poche storie, narrate a spezzoni nelle regioni più remote. Mm. Sì vabbè ma la sapete tutti comunque questa è palese voi in chat ma voi su YouTube forse no poi perché state guardando su YouTube? Venite a guardare su Twitch, non so, non capisco io. Ogni ah, mercoledì alle 9 e mezza. Venite a seguirci live su Twitch il mercoledì alle 21.30. E poi andate a rivedere su YouTube con tutte le cose che infiocchettiamo. Tipo questo che è infiocchettato alla grande. Cosa? Eh, non vedrai quando monti, è tutto tuo No, grazie Va bene, andiamo ad affrontare le cose terribili Quante frecce abbiamo? 71 Sarà saggio utilizzarle così? Non importa, secondo me sì No, no, no, no, no. Non uccidermi, ti prego Sarei perfetto come ostaggio, vero? Che stupido. <ride> oh, ragazzi, 41 su 50. È eh, tra 9, sblocchiamo le emote. Davvero? Wow. 41 tra perfetto. 9 persone, 9. Quindi tu che ci stai guardando, ma non sei iscritto, iscriviti. Anzi, seguici. Scusami. Non è eh, Seguici sei iscritto, perché non puoi ancora iscriverti. Non stai guardando. Non iscriviti. Disiscriviti. Discrivetevi tutti e poi vi riscrivete il doppio Carbone profanato <coughs> altro che Le pagelle di bomba Allora, eccolo qua Un bellissimo teschio con dentro della lava Resti del fuoco che bruciò la fiamma profanata La città profanata Con la fiamma profanata conservati in un teschio di ghiaccio. Permette al fabbro il santuario di tirare eccetera, eccetera, eccetera. Allora, e, Master, non lo vuoi sapere come si profana un carbone? No, infatti, però Ale lo sa. <ride> parte dell'armatura di Alvac, cercatore di reietti. Questa corazza di ferro è stata privata di alcune parti... Per ridurre il peso, le storie del cavaliere errante Alva e delle sue avventure con la santa e la strega ancora, vengono ancora narrate dai cantastri dei nostri giorni. Inutile dire che tali ballate finiscono solitamente in tragedia. Con due D. Sì. Eh. Abbiamo trovato cose qua, eh. Certamente. leggere master va avanti nelle sue analisi. Esatto, per poter profanare i carboni, eh, boccaloni lor. Certo, certo, non va, assolutamente. Mm -hmm. <ride> Intanto abbiamo trovato l'anello della principessa Dusk. Attenzione. Ah, Ulasil è nata universalmente per le sue stregonerie perdute, che gli stregoni ramati, collegamento tra Ulasil e Xentos, studiano con passione. Questo anello corona è un oggetto raro di grande potenza magica. E... Abbiamo trovato, ovviamente, perché nulla è per caso... No, certo. ...le ceneri di Xanthus. eh, vedi? Di uno stregone che ha studiato le stregonerie dorate di una terra perduta. Ulasil, vado un po' avanti a pulire io, eh. Sì, sì, sì. Guarda, lì nell'angolino, secondo me, devi passare il Dyson. Oh, no! Questo episodio non è sponsorizzato da Dyson. <ride> per ora? Per ora? <ride> Un giorno inizieremo la live di Dark Souls mentre aspiro a casa. E qua vediamo una cosa molto interessante. Chi è che mi sa dire, question time, chi è questo personaggio? Uno morto per terra. A. Dotto, il nano. B. Il nano di Dark Souls 2 che ti vendeva le scale. C. C. Il nano di Dark Souls 3 e basta, senza alcun riferimento. Intanto ho perso il focus, sono diventato un fantasma. Sì, metti la mano davanti e togli, esatto. A parte che abbiamo lasciato una cella chiusa dove dentro c'è una strega, ma lasciamola là, non c'è problema, torniamo indietro e affrontiamo un attimo il gigante per prendere le cose che i nostri amici in chat ci hanno istigato con la violenza a prendere Voi parlate pure di topi nel culo E io lo... parlo invece col gigante Cosa fai col gigante? Gli tagli e... il tendine Ma mi piacerebbe Ma non credo che ci riuscirò Ma può morire sto gigante? No Credo che ci sia morto Fiamma profanata <coughs> Pezzo di merda Frammento grande di titanite Momento che ne detenite, basta direi. Ma noi, se non sbaglio, avevamo droppato una chiave per una certa cella che al momento non possiamo raggiungere, ma possiamo vedere qualcuno. Attenzione, eccolo là, è il cipollotto in cella, parliamoli. Mm. Come ha finito qua? Intrappola come un topo, non c'è motivo di preoccuparsi, ho avuto tempo per soppesare le mie possibilità È quasi giunto il momento, mi serve solo un po' di tempo, non è vero, stupido Ho bisogno della chiave, ma la chiave è fuori e ce l'abbiamo noi Ma, eh, a quanto pare, non si possono passare le cose attraverso le grate di ferro Eh no, perché c'è una barriera invisibile Esatto, è esattamente così, eh la capitale profanata venne distrutta dalle fiamme dopo che Jorm il Gigante divenne un signore dei tizzoni. Si dice che il fuoco caduto dal cielo abbia consumato solo la carne degli uomini. Solo, eh? Esatto, quindi è possibile che la fiamma profanata non fosse qualcosa di reale, sempre esistito là, ma sia stata chiamata così dopo che uh, Jorm è diventato signore dei tizzoni e le fiamme che hanno inghiottito la pro capitale profanata abbiano preso quel nome ma sentite che rumori che ci sono bruttissimi no no cioè quando... non lo senti questo perché qua sotto ci sono delle cose orribili orribili vi dico mm -hmm. io adesso userei ma una ciabatta no? gigantesca forse addirittura tossicità anello delle maledizioni Prendiamo anche questo drop. E poi teliamo velocissimo. E eccolo là. Non è proprio l'invasore, ma è qualcosa di molto pericoloso. Ullala. poi Ti ha preso, eh? eh mi ha preso bene, sì. Mamma mia, guarda che agilità non Dai, ti due dire a vederlo? Invece... <susurra> Ehi, Ma eh, infatti non è l'agilità questa, è l'hyper armor della sua arma. Hyper armor Quindi è un un'inception no, Hyper è armor della sua arma Ecco qua Anche lui brandisce la fiamma profanata E troviamo la pergamena di Logan Sarà contento Logan mm. Segreta degli stregoni di corte della capitale profanata e contiene le stregonerie di Logan gli stregoni di corte utilizzavano questa pergamena per dimostrare la propria discendenza dal Logan stesso quale sia il vero valore di tale affermazione però è un'altra storia a questo punto Boss. prendiamo quello che possiamo Ira degli Dei versione primordiale di Forza crea un mondo d'urto più potente è una storia epica della quale Forza è solo una triste versione incompleta Fico, molto fico e di qua, esatto, siamo... dove c'era il gigante? Chiave faccio del carceriere. Faccio. Fighissimo. Cosa fanno le chiavi del carceriere? Apre la maggior parte delle celle. Qual è il crimine per cui sono imprigionati? Ormai non altro che vacui senza cervello. O folli farfoglianti come il cavaliere Cipolla. Posso sì, dire? o una qualsiasi, una qualsiasi domenica al centro commerciale ai tempi normali. Ecco qua, questo è il salto che noi faremo per Qui andare a salvare qua. il cipollotto. Hai, eh, devi entrare lì, mm. Mm. Una scena, la scena alla Lunay Tools. Sarebbe uh. stato bello eh. che ti spostassi sulla finestra. Ah, <ride> sì. Ah, anche tu mm. sia benedetto. La mia liberazione è ancora una volta il merito tuo. Prendi questo oggetto. La lastra di titan. Chissà dove ce l'aveva eh! Mm. Ha un compito da portare a termine. Lo rincontreremo molto presto. Anello d'oro del serpente, wow! Aumenta la scoperta degli oggetti. Sembra di e così. Bloodborn. No. Eccolo qua, veste da stregone di corte. È possibile che fossero anche degli oracoli. Molti stregoni sostengono di essere gli eredi del grande saggio Logan Gran Cappello e la capitale profanata ospita una delle scuole principali. Ehi là! La... Benvenuto! Benvenuto, benvenuto! Proprio mentre uccidiamo uno degli mini numerevole catalizzatore di Logan. E il suo potere rispettava gli stregoni della corte seguivano le orme del famoso Logan Gran Cappello al punto da copiare il modello del suo bastone. Erano dei babbani fondamentalmente. Sul, sull'addome boh. certo Eleonora che... attenzione abbiamo trovato Eleonora Eleonora una bizzarra arma scoperta tra gli abitanti deformi della capitale profanata la fiamma profanata nacque a causa della maledizione di queste donne parenti di un famoso oracolo, nonostante il loro peccato esse continuarono a vivere come se nulla fosse successo, quindi prima era colpa della fiamma del, di Yorm che è andato a fuoco, ma adesso è paura di queste donne, è, è colpa di queste donne che facevano da oracolo. Eh? Allora, ti decidi Miyazaki? Eh? Boccaloni, Lor. Non so io. Che poi? Cacca, cacca dappertutto. Infatti adesso io tornerò alle celle principali dove chiuderemo la live e ci appropingueremo nella prossima live a esplorarle tutte e poi a fare il boss eh, dovete capire che Marco è come la regina degli scacchi eh, lui inizia la partita e poi è un clic-tlac tlic tlac finché non arriviamo alle 23 in punto eh? sì sì, paccatissimo perché non il canale paghiamo consumo <ride> a culo va. è qualcosa da aggiungere a tua discolpa Alessandro? Tu questo... prima di chiudere la live? Oh. va bene <ride> ragazzi allora ci vediamo uh, mercoledì prossimo alle 9.30 in live su twitch oppure domani sera sotto il baretto qua a casa mia non, eh, si, non, si, non può. si può non, si può. non ah, si può niente allora mi dispiace, mi dispiace. anzi perché poi si chiuderà il canale perché stighiamo ah, a giusto, sì. ai giusto, PCM, giusto. il governo che non c'è più bravi allora, eh. allora, allora leggete tutte le cose che hanno spammato in chat e che sono stufo di parlare ecco, beh, ricordatevi di seguirci su tutti i nostri canali sulla chat di Telegram, sul canale di Youtube lasciate il cuoricino, lasciate il like, lasciate eh, il follow fate quel cazzo che volete però facciamo alzare questi numeri chiamate gli amici poi quando stiamo tutti bene stiamo tutti a chiamate fan... i pompieri